Ho letto, e credo che sia vero, che se dovessimo smettere di comprare armi per 26 ore riusciremmo a mettere da parte nel mondo 5,5 miliardi di euro che servirebbero ad aiutare circa 34 milioni di persone che vivono la guerra oggi. E' forse per questo che sulla proposta che aleggia di stanziare ulteriori fondi per gli armamenti Papa Francesco ha detto che questa proposta è scandalosa il pontefice è venuto in quest'aula i sindaci sono andati tutti a parlare in audizione con lui e sempre abbiamo tutti ribadito quanto l'amministrazione debba e sia in qualche modo impegnata a favore degli ultimi delle persone che hanno bisogno delle, delle persone con fragilità ecco e io credo che pensare di inserire all'interno del decreto ucraina e guardate che no, eh, non è così perché questa proposta di aumentare le spese militari è una proposta che viene da quattro anni fa e probabilmente oggi sull'onda di quella che è la situazione legata alla guerra si sta cavalcando per cercare di infilarla dentro e spendere questi ulteriori fondi che non sono pochi stiamo parlando di un aumento delle spese militari fino al 2% del PIL oggi abbiamo l'1,4% stiamo parlando di circa 10-13 miliardi di euro all'anno ovvero 50 miliardi e forse di più nei prossimi 5 anni ricordando che il piano nazionale di ripresa e resilienza dà al paese 24 miliardi di euro che abbiamo considerato importantissimi per far ripartire il paese ma qui ne abbiamo sicuramente molti di più ecco, stiamo parlando di Aumentare la spesa per gli armamenti da 26 miliardi all'anno a 38 oggi ne spendiamo circa 68 milioni al giorno e si può arrivare a 108 milioni ecco io credo che dovremmo essere tutti d'accordo sul fatto che aiutare la pace non significa comprare nuove armi non significa armare le persone ma credo che si possa fare molto di più spendendo questi soldi per chi ne ha bisogno e per le persone che comunque sono in fragilità con queste le persone che in questo momento hanno bisogno all'interno di quelli che sono i paesi che sono in guerra io credo che oggi l'assemblea capitolina che rappresenta il popolo di roma la capitale d'italia possa essere impegnata nell'atto più alto l'atto più alto quello di dire no a stanziare allo stanziamento di fondi per comprare nuove armi siamo stati tutti pronti a sventolare la bandiera della pace per le strade di roma nelle, nelle situazioni in cui era doveroso farlo io credo che oggi l'assemblea capitolina e l'aula può votare un atto concreto, concreto contro la guerra a favore della pace ma soprattutto dei più deboli dei più fragili e delle persone che oggi hanno veramente necessità grazie